Continuiamo la nostra, il nostro laboratorio e continuiamo il laboratorio anche con un ospite, non lo dico assolutamente un piacere, un ospite d'eccezione che è un caro amico, che è il dottor Dimitri Deviolanis. Deviolanis è uh, uh, un giornalista della... Uh, dell corrispondente per l'Italia della televisione pubblica greca eh, scrittore attento osservatore non solo della realtà italiana che conosce benissimo in Italia da tanti, tanti, tantissimi decenni, decenni. <ride> eh, ma ovviamente conosce molto bene anche la situazione in Grecia eh, da questo punto di vista eh, nonostante quello che potrebbe sembrare non è che noi oggi eh, affronteremo specificamente il tema di Alba Dorata che avevamo già affrontato in un precedente laboratorio. E non lo affrontiamo direttamente eh, perché, innanzitutto, il, il, il dottor Rangeriolanes ha scritto un libro che io consiglio perché credo sia l'unico testo che in italiano affronti il tema di Alba Dorata e, peraltro, lo affronta anche se non fosse l'unico, è quello che lo affronta direi con grandi con grandi um, strumenti documentari e informativi che è appunto questo testo, si intitola Punta alla Dorata, c'è cioè um, quel meandro che è il simbolo, vi ricorda anche la smastica come vedete, del movimento, eh, sottotitolo La Grecia nazista minaccia l'Europa, e della Fandango Libri, che è stato pubblicato l'anno scorso, se non erro, giusto? Un, a, 6, settembre. a settembre, sì, 2013. E, eh, e quindi è disponibilissimo. Lo consiglio perché molte dobbiamo fare la pubblicità però quando il testo serve anche per la formazione direi che è importante affrontarlo. Il tema alla dorata viene chiaramente affrontato in pieno però oggi eh, Dimitri vuole raccontarci e vuole spiegarci una vicenda che riguarda sempre anche la Grecia riguarda sempre anche l'estrema destra eh, e riguarda nello specifico un tema che in qualche modo l'ambisce, anzi entra in pieno nel, nel discorso più generale che abbiamo fatto della eh, destra radicale e delle dinamiche della guerra fredda, in una fase in cui la guerra fredda aveva poi tutta una serie di declinazioni regionali, eh, spesso contraddittorie tra di loro. Da quello che è accaduto a Cipro ehm, ci sono poi delle chiavi di lettura anche per capire il fenomeno appunto della destra radicale in Grecia attualmente. quindi c'è un collegamento. Poi adesso lascio la parola ovviamente a Dimitri perché hanno parlato più troppo. Tenete conto soltanto che eh, la questione di Cipro è una questione che in qualche modo eh, si muove parallelamente alla storia della Grecia contemporanea e si può dire si può dire che in qualche modo si compenetra soprattutto nella fase che dal colpo di Stato dei colonnelli porta alla Grecia prima alla proclamazione della Repubblica, poi al ritorno della democrazia e anche in qualche modo alle vicende contemporanee come appunto di la Dimitri. Quindi a questo punto, importante lezione, lasciamo la parola a Dimitri e lo scontro politico. Prego Dimitri. Grazie caro professore, grazie anche a voi che siete venuti qua. Io sono pronto a raccontarvi una storia... A... Che io vi racconterò e sarà la prima e l'ultima volta nella vostra vita che sentirete questa storia perché nessun altro la racconta, perché nessun altro la conosce in questo paese. Quindi eh, è un'occasione che io spero, eh, dalla quale voi approfitterete per sentire, è una storia che è importante, anche se nessuno la conosce, perché per la posizione strategica in cui si trova. Mediterraneo orientale, c'è il Medio Oriente, ci sono grandi potenze, c'è la Guerra Fredda, come diceva il professor D'Apuzzi prima. Quindi, c'è un centro di tensione permanente che bisogna, nel portile di casa dell'Italia che bisogna conoscere, che purtroppo in Italia nessuno conosce io sono venuto qua, ho portato anche qualche cosa sono passato io dalla maschera di Cipro, ho preso quel materiale un cuore in inglese e un cuore italiano è a vostra disposizione, a gratis quindi chi lo vuole se lo prende e io sono venuto qua a, a parlarvi con molta sinteticità di un argomento dal punto di vista diciamo storico intendendo con questo io vi dirò le cose che sono storicamente accertate non vi dirò la versione né greca né greco-cipriota non sono venuto a fare propaganda eh, in favore della Repubblica Cipro. di sono venuto a raccontarvi una storia con i dati accertati dove non sono accertati ci sono dei dubbi ve lo dirò questo è un punto oscuro ok? allora cominciamo con, con dire che Cipro è quest'isola qua che sta nel Mediterraneo orientale di fronte, di fronte alle coste libanesi e israeliane quindi già capite la sua posizione cruciale fin dalla più antica eh, eh, dai secoli più antichi era oggetto di, eh, di, di, di delle brame delle grandi potenze dell'epoca per a causa della sua, della sua posizione strategica. La popolazione di Cipro è per l'82% eh, greca e per il 18% eh, turca, quindi c'è una stragrande maggioranza greca e c'è una minoranza turca, fin. Dagli inizi del secolo scorso, eh, quando era eh, colonia britannica, i Ciprioti avevano eh, più volte espresso al, al potere coloniale eh, il loro desiderio di unirsi eh, alla, alla madrepatria greca. Questo era nel, questa loro richiesta era nel, storicamente traeva la eh, forza dalla storia della Grecia, che all'inizio era il Polo Conneso e Lattica, praticamente indipendente, poi piano piano eh, la Gran Bretagna ha regalato alla Grecia le sette isole dello Ionio, Corfuse, Valonia, eccetera, eccetera eh, poi c'è stata la, la missione di Creta eh, all'inizio del secolo scorso e l'ultimo complesso isolato che si è annesso alla Grecia è quello di Dodecanneso che come voi sapete era italiano e poi il Trattato di Pace del 47 è stato annesato. Quindi c'era una tradizione, una storia di annessioni di isole, di cultura, di popolazioni eh, greche che man mano che venivano liberate dalle varie potenze eh, che, le, che le detenevano venivano annesse alla Grecia. Quindi ai ticchiochi volevano eh, questo tipo di, di storia per loro. E l'annessione la, la loro chiamavano Enosis, cioè unione. Le loro richieste rimangono, rimangono inascoltate fino a quando nel 1955 scoppia uh, la lotta uh, armata contro il dominio coloniale. L'organizzazione che porta avanti la lotta contro il dominio coloniale si chiama EOCA, che significa, uh, allora me lo sono segnato qua, Organizzazione Nazionale, nazionale dei Combattenti Ciprioti a capo di questa organizzazione di guerriglia urbana guerriglia urbana è, è, una, è un personaggio molto importante nella storia del cipro si chiama Georgios Gribas scusate la lavagna allora, si chiama Georgios Grivas ed è un cipriota che aveva, era stato arruolato nell'esercito greco, poi aveva combattuto contro l'Italia nel, nel 1940 sul, sul, sul fronte albanese, poi durante l'occupazione greca aveva fondato un'organizzazione di resistenza... Non lo so scrivere io, non lo devo fare aveva uh, uh, fondato un'organizzazione di resistenza uh, contro le potenze dell'asse si chiamava organizzazione X era uh, un'organizzazione piccola di orientamento filomonarchico, insomma di destra che collaborava, con uh, faceva qualche attentato eccetera però il, il la, gran parte della sua attività di resistenza stava nel dare informazioni allo stato maggiore degli alleati che stava, uh, stava in Egitto. Eh, questo Grivas eh, va a Cipro, abbandona la Grecia, va a Cipro e organizza questa, questa organizzazione clandestina che si chiama EOCA. Quindi abbiamo una, una cosa strana nel, a metà degli anni 50, quando c'erano tanti movimenti anticoloniali e movimenti di liberazione nazionale, però come voi mi insegnate erano tutti quanti, si dichiaravano di orientamento di sinistra, Sostenuti dall'Unione Sovietica, dal blocco o dalla Cina, eccetera. Questo qua invece abbiamo un esponente filogonastico di destra, la sua organizzazione, anzi addirittura accusato di, di collaborazionismo. Perché eh, quando i tedeschi si sono andati alla Grecia nell'ottobre del 1944, la roba che non si volevano portare a presto non la lasciano a lui alla sua organizzazione per combattere contro i comunisti infatti lui ci combatte perché dopo c'è la guerra civile in Grecia lui ci combatte contro i comunisti e poi va a Cipro a fare un'organizzazione anticoloniale di destra sostenuta dalla chiesa, dalla potente chiesa ortodossa cipriota sostenuta dalla borghesia cipriota e attenzione, qui abbiamo già una cosa importante che bisogna sottolineare Abbiamo un esponente di destra Cipriota Che fa la guerra contro gli inglesi Sostenuto in Grecia Dalla sinistra greca <coughs> Quale sinistra? I comunisti Che hanno perso la guerra civile E quindi sono in clandestinità Ma c'è anche qualche partito della sinistra Legale in Parlamento Che fa manifestazioni durissime Ad Atene in favore di Grivas e delle Oca e abbiamo i comunisti ciprioti il loro partito si chiama Akel partito eh, progressista del popolo lavoratore i comunisti ciprioti i quali non prendono parte alla lotta armata contro gli inglesi anzi sono duramente contrari Dicono no, ma questi sono dei falsi eroi, mi fanno solo rumore, eccetera, eccetera, e sono, hanno la stessa posizione e sono comunque in accordo con il governo greco. Che, che ovviamente sconfitti comunisti nella guerra civile potete immaginare, è un governo fortemente autoritario, è un governo monarchico. È, è, è un governo fortemente, fortemente anticomunista. Questa, questa strana alleanza tenetela presente perché è una, una cosa caratteristica di Cipro e, e, e peserà parecchio nella, nella, nella storia futura, futura dell'isola alla fine la guerra voi, voi studiate il terrorismo e la di no? Beh, vi dico anche questo che la, la storia delle oca mi aveva confessato Maurice Bignami, che era, era stata ampiamente ehm, studiata da questi di, di prima linea, non so che lingua fosse in inglese probabilmente. Allora, ehm, la lotta dell'Oca finisce nel eh, 1954, poi c'è cioè il 55 finisce nel 54. Ehm, con, quando con, finalmente la Gran Bretagna decide di concedere eh, non l'Enosis, ma l'indipendenza a Cipro e quindi cominciano trattative eh, a Zurigo e a Londra tra eh, la potenza coloniale della Gran Bretagna e non i ciprioti ma i rappresentanti del governo di Atene e del governo di Ankara, i ciprioti non partecipano a queste trattative. Alla fine, questi negoziati finiscono con uh, un, una serie di accordi, eh, si chiamano accordi di garanzia, per cui ci sono tre potenze garanti dell'indipendenza di cipro, che sono della Bretagna, della Grecia, della Turchia, eh, la Gran Bretagna, la Grecia e la Turchia, e con l'imposizione di una costituzione cipriota, che è una costituzione che i ciprioti non hanno scelto. Uh, il risultato di trattative tra uh, i vari... I, i vari uh, governi quindi questo governo greco alleato dei comunisti firma un accordo che va contro questi qua che lottavano lo per l'Enosis. va bene? e quindi anche contro la sinistra greca che continua a scendere pesante a dire no, gli accordi per l'indipendenza sono un tradimento, vogliamo l'enosis bene questa storia della, della, della costituzione imposta è importante perché è una costituzione che concede in pratica riconosce due comunità all'isola, quella greca e quella turca e concede il diritto di veto a tutte e due quindi, in pratica, se, uno, se, se, se non c'è accordo tra tutte e due, nulla funziona a Cipro. In effetti, la questione, fin dai, dai primi anni, eh, è esattamente questa che Cioè, i due le comunità lo, si bloccano reciprocamente e la Repubblica non, non, non può funzionare Perché c'è questo retto? Perché mentre i greci volevano l'Enosis, I turchi, la comunità turca, porta avanti invece la parola d'ordine della spartizione in turco si dice così, come la piazza al centro di Istanbul, dove sono stati i disordini che uh, è stato scorso, eh, quindi una, uh, una concentrare diciamo così la, uh, la comunità turco-cipriota in, in una determinata zona di Cipro, uh, lasciare l'autogoverno o addirittura una governo separato, una repubblica separata e poi, eh, e poi tutto il resto insomma lasciarlo, c'è cioè un, un apartheid tra le due comunità, cosa resa re, re, re, re, re, re difficile dal fatto che le due comunità erano sparse in tutta l'isola, quindi non c'era una zona che fosse greco-cipriota, eh, un una zona che fosse turco-cipriota, erano eh, mistiati in, in, in tutta l'isola. Nel, ehm, nel 1963-64 queste divergenze sulla, sulla gestione della Repubblica arrivano a provocare uno scontro tra le due comunità, ci sono durissimi scontri tra tutte e due le comunità, con nefandezze da tutte e due le parti, eh, una, i, i deputati e i ministri dupo Ciprioti si momentano, no? da allora non partecipano più alla struttura della Repubblica di Cipro e si chiudono nelle loro, nei loro quartieri, si sbarcano nei loro quartieri, c'è un una minaccia turca di in, in invasione nel 1964, bloccata da, dal presidente Johnson e c'è un intervento eh, del, dell'aviazione turca che eh, bombarda gli scontri tra le due comunità bombarda con il Napa, con le postazioni eh, prego uh, Cipriote eh, il governo di Cipro è un governo eh, capeggiato da un prete, da un vescovo che si chiama l'avete visto Lui è contemporaneamente a capo della, della Chiesa Ortodossa dell'isola ed è anche il, il primo Presidente della Repubblica dopo, dopo l'indipendenza. Lui, pur essendo un prete, si mantiene al governo sostenuto da, dai comunisti, al sostegno dei comunisti. All'inizio ha il sostegno anche eh, eh, di Grivas, anche se poi eh, una volta proclamata l'indipendenza non ho ottenuta, ottenuta la non se ne va deluso eh, ad Atene, prova a fare politica, prova a mandare un partito, non ci riesce, eccetera, eccetera. Però a, a un certo punto, dopo gli sconti del 64, è quando si pone il problema che eh, bisogna creare un esercito, bisogna creare una, una, una guardia nazionale e non più lasciare le bande quelli, ex combattenti delle Oca che stavano, che continuavano a essere armati in vari raggruppamenti eccetera eccetera, si pone il problema di, di chi sarà capo di questa guardia nazionale e si sceglie di nuovo la, uh, il personaggio più conosciuto e eh, che aveva dato ottimi, ottimi, ottime prove in campo che è Giorgio Scrivas, quindi nel 64 abbiamo eh, minaccia di invasione, combattamenti tutti scontri interetnici, è fondazione della Guardia Nazionale con a capo Gheorghe Sperivas. Abbiamo anche però la prima, il primo tentativo di risolvere la questione, ed è il piano americano, Acheson. Ah, gli americani che gli interessa che gli frega di Cipro, non gli interessa niente, gli interessa soltanto che Cipro non sia in mano, a, non sia sotto il controllo del fronte opposto, che è il un blocco spartito, e che sia invece sotto controllato da due paesi nato eh, che sono la Grecia e la Turchia. E quindi propongono alla Grecia, al governo greco, dice vabbè voi volete l'Enosis, l'Enosis e noi vi, vi diamo un cambio, voi date un cambio ai turchi o una uh, base militare in affitto per 99 anni o sono in qualche forma qui, in questa parte qua. Oppure una, una zona un pochettino più ampia, eh, da, sotto, sotto, sotto, sotto una formula appunto, di affitto o di, o di eh, eh, concessione eccetera eccetera. Dove eh, eh, si, potrebbe, si potrebbe anche radunare volendo, se loro vogliono, la comunità turco cipriota eh, Questo piano poi va, va... Tocca il mouse, tocca il mouse. Tocca il mouse. Io? Si, tocca il mouse un attimo. Esatto. Bene, questo piano viene ehm, discusso a lungo per, per, per, per, per l'ultimo mesi, lungo periodo di tempo tra Greci, turchi e americani, alla fine viene respinto, però la sua ultima diciamo così, formulazione era sostanzialmente e eh, non era molto lontano da questa linea di divisione che vedete, che invece molti anni più tardi, dieci anni più tardi. Sostanzialmente il piano prevedeva la spartizione di Cipro tra i due paesi Nato in maniera che ci fosse, eh, fossero i due paesi Nato la ponessero sotto il suo controllo, in modo che questo presidente Macarios non avesse nessuna belleità di eh, schierarsi con i nemici dell'Occidente. Ma ce l'aveva questa belleità Macarios sì, ce l'aveva perché lui era sostenuto dai comunisti intanto, grande scandalo e lui aveva già cominciato a, a, a amoreggiare con i paesi dello, del quadro di Varsavia con i paesi dell'estero ed era uno dei paesi fondatori del movimento dei non allineati lo conoscete? sì, nel movimento dei non allineati quindi tra Bordito, Gandhi, eccetera c'era anche questo qua che già nel momento dei non allineati diciamo così, a, al, allo schieramento occidentale non piaceva molto vi dico questo perché quando i colonnelli nel 21 aprile del 67 fanno il colpo di Stato in Grecia e stabiliscono il loro regime militare, una delle prime cose che hanno, delle priorità che hanno è quello di dare una soluzione al problema di Cipro che sia di soddisfazione ai loro uh, sostenitori, a quelli che loro considerano i loro principali sostenitori cioè al blocco uh, occidentale, cioè agli americani il, la soluzione che loro vogliono, vogliono dare a, a Cipro si basa sulla spartizione quindi il piano accesso rivisto e corretto in qualche, in qualche maniera eh, però per, per imporre la spartizione di Cipro bisogna togliere di mezzo il eh, personaggio diciamo, che si oppone con maggiore violenza che è il presidente Macarios quindi abbiamo già un attentato allora, abbiamo un attentato contro eh, Macarios del 1970 abbiamo un attentato magari contro Macarios del 1971 abbiamo un attentato contro Macarios del 1973 quindi questo, questo prete era veramente protetto da, <ride> dal, dal, dal signore e eh, da qualche servizio segreto che ci teneva particolarmente a non farlo fuori come avvengono questi, questi attentati? Attra avvengono attraverso organizzazioni terroristiche create dai colonnelli a Cipro il piano di indipendenza prevedeva che ci fossero uh, nell'isola delle forze armate greche e turche in, uh, in, uh, in quantità uh, 950 greci che si chiamano Erdik, e uh, 4, 450 turchi Eh, ufficiali che, eh, dovevano, che legalmente potevano essere sul territorio cipriota, ovviamente non erano soldati semplici, erano tutti ufficiali di, di, eh, di alto rango e eh, gran parte dei coloni che avevano preso il, il potere in Grecia erano, avevano svolto il servizio militare a Cipro, quindi conoscevano perfettamente Cipro grandi agganci eh, sia con i vecchi guerriglieri dell'EOPA sia nella, nella nuova, nel nuovo esercito TD5 che si, chiama, che si chiama Guardia Nazionale. Per cui lì, eh, questi ufficiali si attivano dietro di Atene e creano un'organizzazione terroristica che si chiama eh, Fronte Nazionale. Allora, il Fronte Nazionale inaugura la sua attività, e questo vi interesserà immagino, il 12 dicembre 1969. Guarda caso, e che cosa fa? Mette bombe, attacca con tantissime bombe le basi britanniche tuttora presenti a Cingro, perché con l'ipendenza e i britannici hanno mantenuto due basi, una qui e l'altra qua. Va bene, no, scusate, una, una qui e l'altro lato. <ride> quindi c'è la discussione, sapete voi, dell'espulsione della Grecia dal Consiglio d'Europa, no? e quindi abbiamo un'organizzazione terroristica guidata dai colonelli di Atene che istruzioni, documenti in mano eh, danno dicono ai terroristi di Cipro: andate, combattete e mettete le bombe contro i britannici perché sono, uh, svolgono un ruolo importante nell'espulsione della Grecia dal Consiglio d'Europa 12 dicembre del 69 e che ci fa venire un sacco di sospetti anche sul 12 dicembre del 69 a Piazza Fontana, ovviamente e, um, il fronte nazionale dura fino al 1971, quando dopo l'ennesimo uh, attentato fallito contro Macarios si scioglie e, Grivas Ehm, ehm, era era ehm, fanno un salto. Sì, Gripas torna eh, da Atene. Scopriamo perché. stava di nuovo da Atene. Torna di nuovo a Cipro. però clandestinamente questa volta e, e, e, e fonda una nuova organizzazione terroristica eh, che si chiama EOTA BETA riprende il nome storico della sua organizzazione ma ci aggiunge una P non versione 0.2 eh, eh, perché e Rimas stava di nuovo ad terra? avevano lasciato che era a capo della Guardia Nazionale, non nel 64 beh eh, dopo la, il polvo di strada dei colonnelli eh, nel loro tentativo di, di promuovere la spartizione ora la, la soluzione di spartizione Acheson, eh, di Titano di Cipro, i colonnelli eh, usano, eh, fanno una provocazione usando il nuovo Grivas. A un certo punto nel, eh, nel 67, quindi pochi mesi dopo il colpo di Stato, eh, una, si crea artificialmente una tensione in, in un enclave eh, di turco-cipriota. Ci sono degli spari, degli, degli attacchi, uh, delle macchine che passavano, che controllo, questa era importante E allora arriva a San capo della Guardia Nazionale, prende ordini da Atene e gli dicono vai lì, eh, fai piazza pulita E lui attacca con, uh, con carri armati, con mortai, con artiglieria, con uh, due villaggi uh, Tutto il consiglio, provocando ovviamente uh, l'uccisione di, di, di tanti civili e eh, I turchi di nuovo rabbellissimi, rilasciano di nuovo un'impassione, eh, c'è di nuovo un intervento di mediazione da parte americana eh, che eh, alla fine ci arriva a mh, pagare eh, mh, eh, come si dice una, un indennizzo alle, alle, alle, famiglie, alle famiglie delle vittime e eh, il cacciare Grivas da capo della Guardia Nazionale, di nuovo dell'Otene e la cosa più importante è ehm, mandare a casa circa eh, 5.000 eh, marines greci che erano stati portati illegalmente eh, a Cipro nel 1964 quindi quello che eh, il governo greco del 64 aveva preso come un tentativo di mettere sotto il suo controllo militare oppure insomma avere una presenza militare per eh, controllare in qualche maniera magari osciti direttamente, eccetera nel 1967 eh, 67, viene a mancare e quindi si apre la prospettiva di un controllo militare sempre però dell'altra potenza garante che non sarà la Grecia ma sarà la Turchia e torniamo di nuovo quindi a Grivas, che torna a Cipro con questa Eocabeta, la quale di nuovo riprende a fare la guerriglia come la faceva contro, uh, contro, gli inglesi molto efficace molto bravo uh, si scontra, ammazza i, gli avversari, gli avversari politici, quindi i comunisti della Kelly uh, e i socialisti che stavano, uh, che erano molto vicini, molto, molto vicini a Makarios Makarios per reazione si spinge ancora di più al blocco, al blocco sovietico eh, vuole, vuole creare una sua polizia personale, un corpo di pretoriani, una guardia presidenziale che chiamava così e ordina dalla Cecoslovacchia eh, le armi, armi automatiche, questo provoca un grandissimo scandalo come potete immaginare sia Grecia, sia Turchia, sia Gran Bretagna e America, quindi scoppia un grande, chiasso quello costringono poi alla fine a consegnare le armi alla, alle Nazioni Unite, eccetera, eccetera. Però di fatto abbiamo una situazione di gravissima instabilità all'interno all di Cipro proprio dovuto a questo, a questo gruppo terrorista. Apro una parentesi, anche questa italiana che mi interesserà. La prima è Oca, quella contro i britannici. Abbiamo documenti, testimonianze prendeva una buona parte del suo armamento anche in Italia, perché aveva buoni rapporti con la Sifa, allora, con servizi degli italiani, molti ex ufficiali che avevano servito eh, all'epoca sotto il regime fascista, per cui dice il nostro testimone greco che si preoccupava di fare questi acquisti e questi trasporti, dice che gli italiani erano stracontenti di dare i le armi a chi combatteva i loro nemici di ieri, cioè i britannici e secondo Aldo Giannuli, i documenti che andavano ad Aldo ci sono stati contatti anche con, tra l'Oca Beta e la uh, cellula uh, di ordine nuovo del, uh, del Veneto quindi in tutti e due i casi, sia nel gruppo terroristico, terroristico sia quello del uh, movimento di liberazione nazionale che c'era prima, hanno avuto uh, Consistenti sostegni in, in armi e munizioni, esplosivi e bla da, eh, da parte, parte dell'Italia. Gli ehm, De Rivas, va detto, arriva a Cipro ufficialmente all'insaputo. Lui era nel suo appartamento ad Atene, a cioè un certo punto sparisce e poi eh, riappare, riappare in clandestinità ovviamente eh, a Cipro. È probabile che questa diciamo così, eh, evasione, questo trasferimento clandestino fosse monitorato da lontano, ma non fosse ignoto ai colonnelli. Invece è sicuro che all'interno delle loro c'erano eh, agenti colonnelliani, I colonnelli hanno perfettamente a conoscenza di quello che fosse l'Eocapeta, davano sostegno discreto all'Eocapeta e eh, in qualche maniera riuscivano anche a manipolare l'attività di Grivas. Il Grivas perché era tornato al Cipro? Perché riteneva che la, la, il tradimento di Macario, il suo legarsi con i comunisti, che erano suoi nemici fin dall'epoca della lotta di liberazione, eccetera, eccetera, eh, fosse arrivato a tal punto per cui fosse necessario da parte sua di riprendere la lotta uh, per l'enosis lui pensava di fare la lotta di nuovo per l'enosis che era la sua, uh, il suo ideale, cioè l'unione dell'isola um, del, uh, dell con la Grecia ovviamente i colonnelli glielo facevano credere ma il, la loro agenda era, era ben diversa nel uh, gennaio del 1974 Grivas muore di, per cause naturali, insomma, età. e quindi Leo Cabeda passa completamente direttamente sotto il controllo eh, dei colonnelli. Comincia a, cominciano i preparativi, comincia la pressione su Macarius. Finché non arriviamo nel luglio del 1974, quando Macarius non ce la fa più. E, eh, arrabbiatissimo e manda una lettera A. Ah. Eh, nel novembre del 1963 abbiamo anche un cambiamento di regime in Grecia, i colonnelli che c'erano prima se ne vanno e arriva un altro colonnello che si chiama... è un, è un colonnello di brigata... Chiamo no, come me. Successore di Papadopoulos. Sì, esatto. Fa un colpo di stampa. Prima eh, il capo dei colonnelli eh, si chiama Papadopoulos, ha cercato nel, nel, nel, nel, nell'autunno del 73 di fare una specie di democratizzazione controllata, non ci è riuscito, gli è scoppiata la cosa tra le mani, una grande rivolta nel Politecnico. Eh, morti, feriti eccetera, eccetera, e quindi approfitta questo generale di brigata. Lui fa un poliziotto il 25 novembre, prende il potere ad Atene e dà di nuovo e dà un nuovo lancio all'attività terroristica dell'EOK Beta. Gli dice bene perché a gennaio, pochi mesi dopo, muore Griffas. Eh, quindi l'EOK Beta lui ha, un, ha un gruppo terroristico già organizzato, già collaudato, già alle sue mani, già pronto fortemente penetrato nelle, nelle forze armate Guardia Cipriote e quindi non di resta dice beh, è arrivata l'ora comincio i preparativi per, per fare la finita con questo prete comunista, questo prete rosso eh, che ha trasformato Cipro in nella Cuba del Mediterraneo tutto questo che vi dico sono, è, è virgolettato da vari rapporti del, eh, del, della diplomazia e dei servizi segreti americani del, oramai non più segreti ovviamente, comunque lo, lo spirito, l'atteggiamento che sono magari sia esattamente questo. E quindi eh, iniziano i preparativi per il golpe. Il golpe, ah, no, è, è, è, la, è, che cosa manca? Manca il pretesto. Qual è il pretesto? Il pretesto è che ehm, a, a, nel luglio... All'inizio di luglio Macarius, oramai eh, ce la fa più, e manda una lettera a, a Ioannidis di, eh, dicendogli, di, eh, mio caro, eh, o tu richiami in Grecia tutti gli ufficiali, 950 eh, gli ufficiali greci eh, che stanno qui perché stanno tutti tramando contro di me, ed era vero, oppure eh, li caccio io eh, di mia volontà, non li voglio più avere qui perché sono un pericolo per me, eccetera, eccetera. Ioannidis eh, lancia una campagna attraverso la stampa: ah, questo prete, è un nemico dell'elenismo. Del duto, eh, non vuole i gloriosi ufficiali greci che lo difendono, eccetera. Eccetera, scoppia una polemica durissima tra i due, e quindi lui, eh, Ioannidis, si mette a organizzare il colpo, il quale scoppia il 15 luglio 1974. Il progetto è. Eh, scateniamo la Guardia Nazionale, cioè l'esercito di Cipro, poca partecipazione dei 950 ufficiali greci, proprio per non, per non esporsi, no? discreta partecipazione, scateniamo contro il palazzo, il palazzo presidenziale, uccidiamo finalmente Macarios che c'è, che ha questa mano, un santo che lo protegge, non riusciamo proprio a ucciderlo. E eh, imponiamo un, un governo militare e, nell'eventualità, eh, anche eh, possiamo proclamare l'Enosis, dicono, poi in verità i progetti erano, erano ben altri. Non gli dice bene perché, nel momento in cui loro alle 8 del mattino, 7 e mezza del mattino, Macarius riceve una scolaresca dentro il palazzo presidenziale, arrivano questi carri armati, cominciano a sparare, la guardia presidenziale risponde al fuoco. Magari capisce che l'ennesimo attentato contro di lui riesce a fuggire, addirittura esce per strada e, e, e, e frena una macchina, un poveraccio che andava a lavorare la mattina. Si vede il capo dello Stato che dice: Fermati, è vestito da prete, no? ovviamente con tutta la paranza, eccetera. Si rifugia prima in una città uh, di Papos. Eh, da, qui, da da dove lancia un messaggio radio e smentisce di essere stato ucciso, poi viene, viene preso dai tre britannici portato qui alla base di Alcrotini e poi a Malta e finalmente a, a Londra quindi, insomma è salvo quindi il progetto di decisione del Matarius fallisce i colpisti sono uh, disorientati eh, i personaggi che avevano con sono concordati per far parte di questo Consiglio rivoluzionario spariscono e quindi sono costretti a mettere a capo del governo provvisorio un, un ex combattente delle OCA che si era distinto nelle uccisioni era l'esecutore delle OCA cioè quello che uccideva quando c'era da uccidere andava lì e seccava con grandissima facilità che si chiama Dutola Vivo Samson sta a Londra in esilio volontario. Ovviamente, il colpo di Stato eh, a, a Cipro non lascia indifferenti eh, gli americani, anzi, il, il, la parte americana ve eh, la racconto tutta quanta insieme. Dopo cinque giorni dopo, cinque giorni dopo, c'è l'invasione. Turca. I turchi dicono che eh, è in pericolo la, la nostra comunità, l'ordine costituzionale eh, è stato violato, per cui siamo costretti a intervenire per ripristinare l'ordine costituzionale violato e per difendere la nostra eh, comunità. Eh, L'invasione avviene eh, qui, Terinia, che c'è una bellissima spiaggia, e eh, fino alla fine del mese è, è congiunta con, una, con un lancio di paracadutisti qui e si crea una specie di triangolo qui controllato dalle forze eh, armate. Cominciano a negoziare, di pace, non mi sto a, a dilungare in, in, in questi dettagli diplomatici, sono diciamo, anche un po' noiosetti eh, Quando uh, a, a Ferragò, il 14 agosto, c'è un uh, una nuova seconda ondata delle forze di invasione che si espandono uh, sia a est che a, a, estia, a estia ovest e fino a raggiungere questa linea, che è tuttora la linea di demarcazione eh, tra la parte occupata di Cipro eh, e la parte controllata dalla da Repubblica di Cipro uh. vi racconto un po' uh, che è successo uh, in America rispetto a, a perché così capite anche è il progetto dietro che si portando dietro a questa, a questa operazione cioè, all'epoca c'è Kissinger, Henry Kissinger o Kissinger che dir si voglia, che era sia consigliere per la sicurezza nazionale sia ministro degli estri Tenete presente che c'è Nixon, presidente degli Stati Uniti, il quale è fortemente eh, sotto tiro a causa del famoso scandalo Watergate, di cui voi sapete tutto immagino, e che agli inizi di agosto. Ti ricordi esattamente quando? Si è dimesso per il Pitchman mi sembra l'8, l'8 agosto, si dimette. Quindi siamo in un periodo in cui Kissinger è strapotente, è lui che determina la, la, politica, la politica americana e politica. Nixon è inesistente, sta, sta, sta morendo politicamente. Bene? Eh, il Dipartimento di Stato, lo sappiamo in questo perché non documenti, era perfettamente a conoscenza delle intenzioni di Ioannidis a Ciclo. Ci sono ripetute richieste a Kissinger di mandare messaggi ad Atene a Ioannidis dicendogli state buono, non ti muovere perché non tollereremo questo tipo di eh, azioni, di destabilizzazioni a cipro. Quando, eh, quando scoppia il, il golpe alla fine eh, i britannici subito si schierano non riconoscendo il nuovo governo dicendo che per loro è macalus il legittimo presidente di di Cipro trovandosi però, trovandosi però isolati perché chiedono anche agli americani di prendere la stessa posizione, e che invece si rifiuta, in compenso ritiene che il problema principale è che non scoppia la guerra tra Grecia e Turchia, manda il sottosegretario Sisco ad Atene in modo da prevenire eh, una, una implicazione, un coinvolgimento della Grecia eh, nelle operazioni militari militari a Cipro dove si scontrova un Ioannidis, un governo in disfacimento, praticamente non riesce a parlare con nessuno perché i membri del governo uh, colonnelliano uh, sono tutti spariti, si nascondono negli armadi, nelle case di campagna, eccetera, eccetera, riesce a parlare due volte, due volte, per leggere i, re i resoconti del diplomatico che lo, lo seguiva, i resoconti dei suoi incontri con Ioannidis. In cui l'altro gli dice: Senti, qua uh, c'è il rischio forte che ci sia un'azione militare dei turchi a Cipro. Voi che intenzioni avete di fare? E allora risposta di Ioannidis: Una un, un tiritera enorme di due ore sulla storia della Grecia, Bisanzio, i paleologi, Costantino eh, e via di questo passo che finisce con uh, un suo battere il pugno in un tavolino, rovesciando la tazza del caffè, versando l'acqua per terra, dicendo, accusando gli americani di tradimento. Ci avrebbe traditi. E se ne va, teatralmente. Sisko non, non riesce proprio a, a trovare il perlocutore, alla fine trova i capi, i unici con i quali riesce a parlare sono i capi delle tre anni dei quali eh, ottiene due cose, la prima è che non, non ci sarà un intervento greco in sostegno dei ciprioti che resistono all'invasione turca e la seconda parte, punto concordato, è che visto che il regime militare sta crollando perché sono tutti nascosti, beh, è ora di chiamare da Parigi un vecchio politico conservatore quindi di sicura garanzia per gli Stati Uniti che però insomma è un democratico si chiama Costantino Caramallis il quale il 23 luglio eh, torna ad Atene e ripristina, è ripristina eh, la democrazia. Il, eh, il Sì, contemporaneamente già prima, giorno dopo giorno, con lo stesso dell'invasione, che a fine 20 luglio va detto anche che c'è questa che ripristino della legalità costituzionale a, anche a Cipro Paul Samson, che per fortuna eh, se ne va a Londra a vivere il resto della sua vita in pensione, e eh, assume il, la presidenza della Repubblica, come ha visto alla Costituzione Cipriota, il capo del il Presidente del Parlamento che è l'afroscletico in modo da eh, non dare pretesti diciamo alle forze turche per, per continuare l'invasione però come abbiamo visto fin dall'inizio fin dagli anni 50 la posizione della Turchia era quella eh, della spartizione e quindi insomma, sostanzialmente una volta che gli ha offerto sul piano d'argento questa, questa occasione è evidente che la situazione non può che eh, essere consolidata eh, eh, diciamo così per nei quei decenni che è quella di spartizione, di spartizione eh, in, in, in due, due dell'isola eh, eh, il, il resto non so se, se, se vi può se vi so, la, sostanzialmente eh, la, la, la parte interessante è quella, è quella, è quella americana cioè di, la sostanziale negazione di Kissinger di, di voler uh, eh, pensare, immaginare, progettare qualsiasi tipo di intervento per eh, scongiurare, per condannare il conflitto del coronario da una parte e per scongiurare eh, l'invasione turca in un secondo momento anzi con elementi che fanno fortemente sospettare che la seconda parte dell'invasione, quella che ha consolidato questa situazione fosse sostanzialmente concordata tra Kissinger e la loro pre che era pochiarabulente gelito, un suo allievo eh, all'università americana dove insegnava, e proprio nella visione, perché anche Kissinger come anche il aveva una visione di Cipro, spartita in due, tra due paesi in Nato, fosse la migliore garanzia di stabilità che non ci fossero uh, disturbatori come il Prete Rosso o agenti uh, sovietici che potessero, potessero disturbare. Eh, io mentre venivo sul treno leggevo questo libro qua sul, sul, uh, che è una risposta un po' a come Kissinger presenta il suo atteggiamento in maniera molto apologetica eh, nella, nel, nelle, sue, nelle sue memorie. Ed è, è, sostanzialmente una, una contestazione punto per punto perché lui per pur di difendere la sua inattività molto contestata all'interno dello State di c'è stata una purissima lotta all'interno dello State di su sul come chi si, eh, gestiva la crisi la, crisi, la sua eh, inattività o la sua gestione personale diciamo così della crisi di Cipro eh, eh, con tutti i documenti, tutte le testimonianze diplomatici eh, di allora che eh, appunto dicono che loro hanno venuto d'accordo con lui. La domanda quindi che finisco eh, è, è questa, il colpo di stato dei colonnelli è stata un'azione decisa autonomamente dai colonnelli per forzare la mano e presentare agli americani il fatto compiuto, vedete noi regime militare come siamo fedeli eh, nel nostro giuramento filo atlantico vi, vi offriamo un piatto d'argento, anche una cifra diviso in due, che è quello che voi volevate fin dal 1964. Tenete presente che questa tattica del fatto cultura aveva già applicato i colonnei del colpo di Stato dell'aprile del 1967. Nel, nel 1967 c'era la preparazione d'accordo tra i due governi quello greco quello americano, tra il re eccetera eccetera un possibile colpo di stato dei generali in, in vista delle elezioni del maggio del 1967 il re e gli americani si preparano a fare questo possibile colpo di stato in domanda delle elezioni se il risultato delle elezioni non gli piace i colonnelli ne approfittano sono più bravi ospiratori sono più brave a controllare l'esercito e lo fanno in aprile, molto prima del colpo zero e si presentano gli americani dicendo eccoci siamo un governo militare filo occidentale vi offriamo la Grecia, fatene quello che volete, ma gli americani non erano a corrente la loro sorpresa è documentata, lo sappiamo, che non è... Che non non hanno partecipato a questo comitismo quindi c'è il sospetto che anche nel colpo di stato di Cipro si fosse applicata la stessa tattica c'è però anche un'altra ipotesi c'è anche un'altra ipotesi noi sappiamo che Ioannis, per esempio non parlava con l'ambasciatore che all'epoca era Henry Tasca era un amico di Sindona uno che faceva affari con Sindona eh, era sposato con un'italiana <coughs> prima spesso in Italia e un personaggio rosco eh, di Tasca personaggio rosco probabilmente anche eh, massone più um, strana, eccetera eccetera eh, e Ioannidis non parlava con lui perché Ioannidis ufficialmente non aveva nessun incarico, era solo l'uomo forte della giunta militare eh, Ioannidis parlava solo con gli agenti della Cina che stavano in Grecia e noi sappiamo che c'è un agente della Cina che dopo è diventato molto famoso e probabilmente avete visto anche un film su di lui un film sulla, su come gli, eh, gli americani hanno sostenuto i muciagli afghani contro i sovietici l avete visto il film? si, Charlie riluizzo bravi, l'avete visto? ecco, eh, allora, il personaggio è lo stesso si chiama bravo, bravi, bravi, nessuno ha visto quel film, ma è grande successo allora, questo qua è un agente eh, dell'epoca americano, un agente della CIA eh, all'epoca in Grecia non era il capo stazione, ma era come se lo fosse perché era la gente con maggiore eh, eh, anzianità eh, di servizio ad Atene quindi conosceva benissimo gli altri gradi dell'esercito, aveva ottimi rapporti con tutti i coloneli sia quelli della, della prima giunta militare sia con, con Ioannidis e sappiamo che era un muro che era un muro era quello, eh, eh, che andava per le spicce non era per le soluzioni diplomatiche ci sono indizi che dicono che questo agente della CIA qua eh, e altri abbiano detto a Ioannidis guarda fai fuori il prete rosso che tanto i turchi non intervengono lo garantiamo noi della serie anche se intervengono non è che ci frega insomma fai tuoi il rischio è tutto tuo caro Ioannidis anche se poi intervengono come infatti sono intervenuti a noi americani comunque noi ci guadagniamo perché facciamo fuori il prete rosso tenete presente che giochini simili sono stati giocati anche con Saddam Hussein Vai Farquate prego gli Stati Uniti non hanno nulla che contrario, ve lo ricordate questo? quindi queste sono le due le due versioni e ho finito vi ringraziamo un applauso direi. per questa questa bella lezione direi questo punto questa prima parte della lezione perché poi a questo punto tra domande anche ma anche chiarimento, magari anche un allargamento, un collegamento, anzi mi piacerebbe subito un collegamento che mi ricordo che tu avevi già accennato la volta scorsa, l'anno scorso, il precedente laboratorio, cioè questi, comincio subito, mi permetto di fare una domanda, no? aspettando praticamente anche il vostro, tu hai fatto anche un collegamento tra, un po' l'hai accennato parlando del delle Oca e delle Oca Beta e di questi rapporti tra Atene appunto e Cipro nel periodo di... E' Italia, questo triangolo, una belle, triangolazione che coinvolge l'Italia e coinvolge soggetti che in Italia erano soggetti attivi della strategia della pensione Ecco, allora, cercando anche in questo modo di aggiungere un pezzo al percorso che i nostri studenti in questo momento stanno facendo circa il viaggio dell'estrema destra europea, eh, si può parlare di in qualche modo un collegamento, anzi per usare un termine aurico, la, si può dire che in parte almeno cipro può rappresentare la genitalis oligo di quello che poi è stato e l'attuale è stata la situazione e la realtà e la dinamica dell'estrema destra in Grecia, ci sono... Eh, ci sono dei, dei, come dire, delle compenetrazioni o comunque dei meccanismi che si, si sono in qualche modo attivati eh, tra appunto il reducismo eh, cipriota e, e, e, e le varie realtà della destra estrema in Grecia sino ad arrivare magari alla vicenda attuale di Antagliorata ti faccio bella questa bella domanda bella domanda che... bella bella sì. allora eh, vi dico questo eh, il, il discorso c'è stato all'Arnaca a una manifestazione di, una, di, un, di, un, di un partito uh, greco-cipriota, un partito di centro in cui uh, era invitato un esponente politico uh, turco-cipriota, mentre questo esponente politico si chiama Mehmet Ali Alat eh, prendeva, prendeva la parola una, un gruppo di una trentina di eh, membri dell'equivalente cipriota di Alba Dorata Greca che si chiamano Elam eh, un gruppo che si è presentato alle presidenziali dell'anno scorso ha preso lo zero virgola, eh, sono entrati, hanno fatto ilruzione a dentro la sala, eh, non, non, hanno, non sono state violenze, diciamo non, nessuno è stato mandato, eccetera, però sicuramente grandi insulti, eh, disordine, spintoni, eccetera, Ci sono, di fatto, hanno impedito a questo eh, turco cipriota eh, di, di, di parlare qual è stata la reazione diciamo così, del, della società civile cipriota ma, ma, anche, ma, anche, ma anche greca, Grecia, intendo, di grande, di grande indignazione perché dopo la storia che vi ho raccontato con le, diciamo, col forte sospetto no, di tradimento perché non vi è rimasto un sospetto un, un, un sospetto amaro di tradimento da parte di questi militari di Atene no? che hanno svenduto eh, un'isola de, de, della indipendenza della quale erano garanti no? come militari, di difenderla anche con le forze militari volendo e invece l'hanno svenduta per i loro, i loro progetti politici e di nuovo, diciamo, questi militanti, questa volta di estrema destra, che di nuovo provocano questi scontri, eh, diciamo, tra, tra le due comunità che hanno lasciato anche questi un amaro di fondo, perché è, non c'era motivo per, per, per litigare tra Greco e Ciprioti, erano le due patrie patrie che, che, che a, a vicendevolmente, eh, diciamo, così, puntavano uno per i suoi progetti. Strategici e, um, e quindi insomma ecco, la reazione era di indignazione, però in Grecia eh, Alba Dorata di questo, di questo eh, né un po' eh, diciamo vittima ai caratteristici diciamo, di questa situazione. È evidente che una storia come quella che vi ho raccontato non può essere rivendicata a testa alta da parte di una formazione che tra le altre cose oltre al nazismo, ai ai protocolli dei sali di Sion eh, che e tutte queste cose qua si richiama anche al regime dei colonnelli no? perché è evidente che c'è poco da rivendicare di quel regime infatti ogni libro ne parlo esterno in maniera, in maniera estesa del fatto che è un regime che, non, che sostanzialmente non lascia eredi, ci sono pochi quelli che rivendicano uh, l'eredità dei colonelli perché è l'eredità fatta di, di, di, di, di rovine, di frattumi insomma. Eh, però ha lasciato qual è però la, la cosa positiva della quale si approfitta una politica uh, alba dorata? Del fatto che c'è stata un'umiliazione nazionale del fatto che si sono lasciati i ciglioni da soli difendersi di fronte all'invasione eh, dell'Eterno, nemico greco che è il musulmano turco, eccetera, eccetera è che si aggiunge questa umiliazione del 74 si aggiunge la crisi attuale, l'umiliazione attuale che sta subendo la Grecia, e anche Cipro di questo atteggiamento diciamo così poco generoso da parte dei nostri partner europei, di questa politica economica che non ci piace per niente, dell'austerità che, che ha creato come saprete dei veri disastri sociali, ecco quindi che in alcuni settori della popolazione molti eh, alcuni vostri coetanei non universitari, più diciamo così, giovani disoccupati o anche liceali, eccetera, sentono che eh, spostarsi verso Alba Dorata è una risposta giusta diciamo, a questa umiliazione nazionale e quindi prendono il messaggio diciamo così, delle strette. Ultranazionalista eh, dell'estrema destra come un messaggio di speranza eh, nazionale, di rivalutazione dell'orgoglio dell nazionale, già compromesso duramente eh, da qui, e ulteriormente messo in crisi, da, messo in dubbio dalla crisi, dalla crisi economica. Di grazie ci sono delle domande? Prego, Magari, un pete come ha fatto un progetto? Ah, io lo aspettavo questa, questa domanda sì. allora, eh, il sistema politico ottomano alla quale sia la Grecia che Cipro e tutti i Balcani infartenevano eccetera, prevedeva il sistema del millennio, per cui i popoli dell'impero ottomano, ottomano erano divisi in base alla religione il mille Rum Rum sono i romani i romani d'oriente cioè i greci i greci ortodossi eh, erano rappresentati dal patriarca di Costantinopoli detto Etnarca cioè il capo della nazione il capo che rappresentava tutto il popolo tutti gli ortodossi perché erano tutti Uh, raggruppati, non facciamo distinzione tra serbi, bulgari eccetera eccetera, erano tutti di lettera 1 A Cipro c'era la chiesa autocefala uh, di voi sapete che gli ottomani, quei cattolici non, uh, non li riconoscevano, no? Non c'era la chiesa cattolica uh, nell'impero ottomano, lo sapevate? Lo sapevate? Sì, tutt'ora in Turchia eh, ammazzano qualche prego, qualche vescovo, come sapete. <coughs> e, a Cipro, quindi, il rappresentante della, della, del popolo greco-ortodosso era il capo della Chiesa autocefala di Cipro. Quindi questa tradizione è rimasta, da dopo gli ottomani è rimasta con i britannici, che, che avevano come loro interlocutore quando volevano rivolgersi ai greci di Cipro, si rivolgevano al capo della Chiesa. E quindi Macarius ha preso parte alla, alla lotta di liberazione, non ovviamente sparando, non come le però eh, facendo attività politica in favore dell'Enosis, anche lui e poi accettando eh, l'indipendenza, e quindi è sembrato naturale ai ciprioti di eleggerlo con percentuali pubblicitarie. E questo fino alla fine fino alla sua, fino alla sua morte nel 77 mi sembra. Cioè, Macarius è sempre stato spesso non c'era neanche l'avversario perché nessuno osava scendere in campo eh, e sfidarlo quindi eletto, era l'unico candidato quindi veniva letto proprio in maniera lucidaria Sì? Quanto crede anche in virtù delle elezioni recenti e anche della situazione che c'è per esempio di tutti i anni che c'è una abbastanza che c'è che possa durare la situazione dei conflitti in principio cioè, la divisione? Ah, quindi due, passiamo alla qualità sì. eh, allora datemi un po' di minuti per rispondere a questo perché è, è anche questa complicata la cosa eh, lo, finora, finora tutti i negoziati tra i leader delle due comunità a trovare un accordo i leader delle due comunità non dei due stati, come dicono i, i miei colleghi zucconi sempre sulla stampa italiana, ma io, delle due comunità fanno trattative e cercano di trovare una soluzione per la unificazione di Cipro. Molto schematicamente, eh, le due tesi finora inconciliabili sono le seguenti: i turchi vogliono una confederazione di due stati, due stati, con a pochi poteri al governo centrale e tanti, tanti eh, poteri ai governi locali dei due stati componenti i turchi vogliono anche alcune eh, eh, eccezioni rispetto alle regole comunitarie come la libertà di trasferirsi e di stabilirsi perché se loro fanno lo stato per esempio il gruppo cipriota vogliono avere un numero massimo i greci che eh, possano eh, trasferirsi e stabilirsi nel loro Stato, vogliono che sia etnicamente puro eh, e cose di questo genere. La posizione greca invece è di fare una federazione eh, in cui i eh, due cantoni, eh, Stati, chiamate le regioni, chiamate le come volete, hanno eh, tutti i poteri regionali come in ogni federazione che però il governo centrale abbia l'esclusiva competenza in tre questioni importanti che è la sicurezza, la difesa quindi, la, la politica estera e la politica economica. E su questo c'è un continuo, un continuo uh, scontro tra le due ipotesi. Le, il nuovo giro di trattativo è cominciato uh, nell'autunno uh, scorso, è molto ci sono molte pressioni internazionali a risolvere la questione di Cipro perché nel frattempo la Repubblica di Cipro ha firmato gli accordi con il Libano che sta qua, l'Israele che sta qua e l'Egitto che stava giù, eh, per definire le, le zone marittime in base all'accordo. Sulle, sul diritto del mare delle Nazioni Unite del 1982 che stabilisce le zone economiche esclusive allora cosiddette Zee dove ogni Stato stabilisce lo Stato che sta di fronte di solito si segue la linea mediana si spartiscono le acque e si comincia l'esplorazione nel caso specifico alla ricerca di uh, risorse energetiche gas naturale e petrolio e sì, allora è grande si sono trovati grandi risorse di gas naturale e di petrolio sia nella zee cipriota sia in quella uh, di Israele e eh, qualche dura, qualche eh, appunto, come si chiamano? Um, eh, sta proprio sulla linea mediana, per cui ah, si sì, sì, sì, sta proprio sulla linea mediana. Per cui lo sfruttamento della regione, quindi lo deve avvenire eh, di comune accordo tra eh, nove stati, e quindi ci sono accordi tra Cipro e Israele per lo di che sono importanti pare che sì che possano non avete mai sentito parlare di questo? grande, la stampa italiana fa informazione con i sorrisi di Renzi <ride> allora eh, che sono in grado, sono in grado di, di coprire quindi, fa di fabbisogno europeo per un paio di anni per dire turismo è roba assolutamente non, non trascurabile e qual è il problema? il problema è trasportarle da lì all'Europa, al mercato europeo ci sono varie ipotesi cioè i cicloidi puntano molto a, anzi stanno già costru costruendo al sud dell'isola un impianto per la liquidazione del gas, voi sapete prendi il gas, lo rendi liquido lo sbatti dentro gli appositi ehm, eh, navi c'è il termine greco in italiano non so come si chiamano proprio cisterna eh, non sono cisterna sì sono sì, cisterna sì perché è una lingua cisterna e poi, e poi vanno, vanno in giro del mondo portano, e portano ehm, questo gas però ci sono anche eh, forze eh, multinazionali americane eccetera che sono coinvolte nell'esplorazione e sfruttamento che preferirebbero che ci fosse una, un, un gasdotto che partisse da Israele attraverso eh, Cipro e poi eh, vada in Turchia e da lì si ricongiunga agli altri gasdotti eh, nella, nella distribuzione del, delle risorse energetiche del resto dell'Europa. Per raggiungere questo ovviamente bisogna risolvere la questione di Cipro perché attualmente la Turchia non riconosce la Repubblica di Cipro, riconosce solo lo Stato che hanno proclamato loro. La parte occupata si chiama Repubblica Ducata di però solo la potete riconosce, il resto del mondo non lo riconosce. Per cui, insomma, è una situazione assolutamente non, non, non gestibile per chi ha interesse economico, per cui spinge affinché questo problema venga, venga risolto in qualche maniera eh, perché sia, sia più facile e più economico sfruttare queste risorse energetiche. Sì. Altre domande? Prego. Ancora sulle attualità. Eh, la prima è sulla situazione economica in Ciclo adesso. Ah. In una situazione politica così instabile appunto adesso. Perché chi ne riconosce solo una parte del Nord e la comunità internazionale invece che ne riconosce mm, una forma diversa. La seconda domanda. è che no, La comunità nazionale riconosce la Repubblica di Cipro. Sì. Però la Turchia non riconosce. Okay. è, è la... uno dei motivi per i quali si sono bloccate le trattative con la... per l'adesione la... della Turchia all'Unione Europea. Che chi ne dice la Bonino, la quale in continuazione dice... Che no, perché l'Unione la... Europea che non ha voluto la Turchia. Ma... <ride> è ma è vero, è una Bonino da solo la sua maniera e la seconda domanda è cioè, su, sui giovani di Cipro cioè qual è la situazione appunto inseriti nella situazione economica con, uh, con i suoi legami anche che hanno col con mondo greco che negli ultimi anni c'è ad esempio sia da, dai movimenti di piazza Sintagma fino appunto alla faccenda dell'anno Dorata un attivismo politico giovanile molto militante molto allora guarda eh, la, la prima risposta alla situazione economica eh, la situazione di Cipro è diversa da quella greca Cipro non ha un problema non, ha, non aveva mai un problema di debito pubblico enorme come c'era la Grecia, l'Italia e altri paesi eh, del sud europeo Cipro ha avuto un problema di sovraesposizione delle sue banche verso, eh, verso le, i, i titoli greci i bondi greci per cui con il CERCA che c'è stato all'inizio del 2012 ovviamente alcune banche si sono trovate molto molto esposte e come voi sapete oramai è prassi tale eh, che i il, il buchi delle banche vengono coperti da uh, capitali, di capitali pubblici anche o nel caso di Cipro anche, anche di capitali di chi aveva eh, dei depositi no? perché sapete che hanno sequestrato sostanzialmente tutti i conti superiori a 100.000 euro nelle banche, banche Cipriote eh, allora per questo ha dovuto adeguare diciamo anche le sue spese il suo bilancio pubblico per far fronte a questo tipo di, di, di problema bancario che ha dovuto affrontare eh, c'è l'aspetto delle difficoltà attuali e della, della politica di rigore che sta imponendo c'è la politica anche a Cipro che sta imponendo una politica di rigore eh, specialmente per quel che riguarda le spese pubbliche, le spese dello Stato ma c'è anche un problema di modello di sviluppo perché Cipro ha, ha subito degli attacchi durissimi eh, eh, l'anno scorso, scorso quando è scoppiata la crisi eh, a causa dello sviluppo abnorme del settore finanziario rispetto al fin dell'isola erano, e quella la Spatico, adesso vi dico la mia, mia, mia personale, però a questo punto non parlo più non da giornalista, ma parlo da cittadino cioè voglio dire, ma scusatemi che, che tu mi accusi, tu Germania, mi accusi un'isola eh, 700.000 abitanti che è un terzo della Sicilia che più ha un gravissimo problema politico di eh, sicurezza di avere di campare grazie alla finanza e non invece che ne so investendo nella costruzione di automobili o di trattori a me sembra veramente fortemente importante in e infatti il sospetto di tutti quanti, specialmente dei Ciprioti è che Tutta questa campagna contro il so, so, troppa finanza nel PIL di Cipro e eh, mirava sostanzialmente a prendere gli imprenditori, per lo più russi, perché c'è una tradizione, non abbiamo visto, di rapporti amichevoli tra Cipro e l'Unione Sovietica all'epoca adesso con la Russia, e portarli spostarli nelle due bellissime banche tedesche che stanno nei paesi del Baltico, che stanno in Austria, che stanno in Lussemburgo e che comunque sono sotto il tuo controllo della Germania. E questo è il discorso. Per cui, francamente, ecco, c'è il problema del debito pubblico e del deficit che, vabbè, si sta affrontando in termini meno gravosi e meno drammatici di quello che è invece in Grecia, ma c'è il problema del tipo di sviluppo che può seguire quest'isola e che lì la situazione è veramente molto, molto uh, diciamo così, sensibile perché in un'isola di abitanti puoi creare acciaierie mm -hmm. o, oppure puoi basare la tua, il tuo sviluppo economico soltanto il degli idrocarburi che comincerà nel, nel 2025 se tutto va bene no? è evidente che Cipro, Malta Lussemburgo eh, per non parlare di, della Gran Bretagna comunque sia ci sono delle centrali piccole o grandi che campano di finanza che campano? non possono che campare di finanza dici vabbè ma c'è riciclaggio dove? l'hai provato? no ci sarà il riciclaggio, ma c'è il riciclaggio dappertutto. E quindi lì, insomma, in sostanza c'è una, una, un dibattito molto forte, molto acceso all'interno di, di Cipro tra i partiti politici di Cipro, ma anche tra il governo di Cipro e l'Unione Europea. I Ciprioti si sentono molto uh, delusi. Delusi, loro cercavano uno spazio di sicurezza all'interno dell'Unione Europea, per ovvi motivi. Uno spazio di democrazia, di valore, di libertà, anche i Greci non hanno aderito all'Unione Europea per ragioni economiche, anzi Cipro stava benissimo senza aderire all'Unione Europea. Era un paese ricco. invece si ritrova senza sostegno di sicurezza se è in più maltrattata perché c'è qualcuno avido che vuole controllare lui i capitali russi in, in libera uscita perché sostanzialmente tutta, tutta la questione è questa non so se ho risposto la domanda era sui giovani ah sui giovani, bravo bravo. Eh, allora i cittadini sono più tranquilli dei greci <ride> sono meno vivaci nel, nel contestare anche se insomma anche lì la questione della prospettiva della disoccupazione eh, insomma crea, crea delle vittime eh, loro hanno eh, hanno dei rapporti con con il movimento di contestazione greco, ma si esprime in maniera meno vistosa, meno vistosa anche perché il giovane cipriota ha molte possibilità che il giovane greco non ha. La prima che mi viene immediatamente in mente è quella di andare subito in Gran Bretagna e di cercare di trovare qualche sistemazione lì, perché c'è una finissima comunità. Di Ciprioti e la Gran Bretagna, insomma, ancora per Roma offre qualche possibilità di lavoro, per cui ci sono tensioni, si vedono, ci sono scontri, ma non così accesi, non così disperati come nel caso del L'amministrazione britannica, questo è molto di destra che dirò, ha lasciato una, un apparato statale molto efficiente. La, lo, lo, il Cipro come Stato è dieci volte meglio dello Stato greco. del settore pubblico greco non ha nulla a che vedere: il settore pubblico greco è assolutamente inefficiente. Zero. Quello, quello cipriota funziona funziona perché ha ereditato strutture efficienti di tipo anglosassone. È molto di destra, ma lo dico. È la verità. Ci sono altre domande? Ah, allora, beh, lei mi ha fatto già uno, facciamo parlare prima la no, sì, che devo andare... E poi parla perché deve andare via presto, mi pare. Comunque poi facciamo parlare... Per per già la parte del treno, sì. No, no, no. c'è tempo. Ce l'hai uno? abbiamo no, tempo, ah. Al di là del livello propriamente politico e diplomatico delle divergenze tra la Repubblica turca del Nord Cipro e la... Tra le due comunità. Sì, le comunità locali... Le due comunità, sì, eh, le comunità, locale, le due comunità non gli stati. E tu le, le due comunità? Perché le comunità esistono, sono riconosciute dalla Costituzione, lo dal Stato no. Sì, esatto. Ma le popolazioni locali mi interessano, a sapere come vivono questa, questa convivenza? Ah, molto, molto tranquillamente. nel 2003 i, i turchi hanno lasciato, hanno aperto il, il barco dei barchi lungo la linea de, di demarcazione, che si chiama linea verde tradizionalmente, la linea del cessato del fuoco e c'erano, ma almeno c'erano che scoppiasse la crisi, addirittura 40.000 turco-ciprioti che passavano ogni giorno in Avelia e andavano a lavorare a, a posto di lavoro eh, nella parte controllata dal Repubblico. La proporzione di popolazione come tra la parte greca e la parte greca. Allora, eh, eh, I turco-ciprioti sono, eh, eh, sono il 18%, però nella parte occupata c'è stata un'intensa colonizzazione in questi 40 anni della popolazione, per cui non ci sono eh, diciamo così, eh, censimenti ufficiali, ma si parla eh, di 300.000 turchi provenienti dall'Anatolia che si sono stati là. Eh, e si parla anche di un eh, consistente numero di, di turco turcociprioti che invece se ne sono andati in Italia se sono stabiliti per lo più in Gran Bretagna si parla di 60-70 mila eh, ciprioti i quali non, non sopportando la situazione di forte militarizzazione che c'era fatto se ne sono andati eh, per, lo più, per lo più in Gran Bretagna loro possono spostarsi dell'Unione Europea, perché sono cittadini europei, sono eh, cittadini della Repubblica di Cipro, la Repubblica di Cipro è dell'Unione Europea, per cui loro fanno passaporto a quelle cipro e parano dove gli pare e nessuno gli dice niente. Il, è lo Stato che non è riconosciuto. Calma di vedere adesso la prospettiva di cittadini una revisione anche Ma di... diceva, no, tra... trionfato prossimo... no, no, nel prossimo perché so che alla fine del mandato comunque già ha fatto tre mandati alla fine dei quali. E ti pensa presenta la Repubblica. potrebbe essere anche il resto, secondo lei. Trionfato, ragazzi, un sì, nel... turco su due ha votato per Erdogan, no, lo so, perché avendo anche discusso di 5 mesi fa meno situazione. Eh, uno su due ha votato per Erdogan. C'è cioè un po' di citario questo. Di fatto però, per quel che riguarda Cipro, la verità è che qualsiasi governo che ci fosse ad Ankara, in questi tutti sono stati molto coerenti. Loro hanno detto fino agli Taksim, taxim, spartizione e questa è stata la loro linea sempre. E I Greci invece hanno detto prima Enosis, poi Indipendenza, poi adesso Federazione, eccetera. E quindi, e quindi si trovano in posizioni svantaggiose. Sì. Invece tutti i governi turchi hanno tenuto fin dall'inizio la stessa posizione, spartizione, spartizione, spartizione e lì sono arrivati. Una cosa divertente, se sei stato in Turchieta, ti racconto la, la, che cosa c'è di Cipro da Utopio nel suo famoso libro che tu avrai letto parecchie volte in mano in qualità strategica del 2002, no? prima che diventasse ministro, comunque ne sento parlare. Allora lui nel suo libro è la strategia neo-ottomana, chiamata da giornalisti, il posto della Turchia nel mondo, e in particolare nel Mediterraneo orientale e nel Medio Oriente. No? E, e, e allora lui fa i vari assi lungo i quali si può, si può esercitare l'influenza della Turchia, uno dei quali è quello islamico. Nel Medio Oriente, eccetera, eccetera, e lui dice testuale da anche se non ci fosse neanche un turco e un musulmano a Cipro, comunque noi avremmo dovuto rivendicare una presenza politico o militare a Cipro perché altrimenti, se Cipro è sotto il controllo di forze non turche, eh, noi rischiamo di essere invasi. Da questo, nel nostro ventre molle che è la che è da questa spina del fianco che, che è quest'isola in questa posizione eh, strategica. No? Cioè, il, la visione turca di Cipro è una visione geostrategica, diciamo così, e in cui i turcoscivioli sono usati diciamo, in maniera, maniera strumentale. Quindi questa situazione sono dei, non è risolvibile nell'arco dei, dei prossimi anni. Finora l'esperienza ci ha detto... Tutti speravano, io ho parlato con molti eh, esponenti dei, dei vari governi ciprioti, vari ministri degli esteri ciprioti, eccetera, quindi abbiamo commentato questo fatto che Erdogan in effetti ha messo da parte il, il potere dei militari, l'ha molto ridimensionato, eccetera, e quindi insomma, per voi va bene, una cosa positiva? E loro speravano che fosse una cosa positiva perché lì sono i militari che comandano. 40.000 militari è ovvio tanto, no? Però poi dei fatti si è visto che sì, i militari, il loro potere è dimensionato, però la, la strategia eh, turca non è cambiata per niente. Vi dirò di più, la Repubblica di Cipro e anche la Grecia hanno votato in favore dell'apertura dei negoziati con la Turchia per l'adesione all'Unione Europea. Perché? perché con ragionamento giusto che una Turchia europea è un interlocutore che rispetta le regole del, del, dell'Unione europea, per cui certi estremismi e certe visioni geopolitiche strane, eccetera, devono essere abbandonate e quindi si può trovare una soluzione per qualsiasi vertenza, anche per risolvere la questione di Cipro, eccetera, eccetera. Poi infatti non è così, perché già nel... Cominciate a negoziare nel 2004 già nel 2005 bloccati, bloccati che era di protagonino sul fatto che la Turchia ma, dice sì io entro nell'Unione Europea però la Europea non la riconosco a Turchia datemi la calmata se entri in un club non puoi dire io riconosco i 27 e il 28 non lo riconosco, devi riconoscere tutti e 28 i membri del club ed ecco quindi la volta eh, turca non per colpa dell'Unione Europea, dei Turchi che hanno fatto questa scolta diciamo così ne-ottomana, quindi coltivando i loro orticelli musulmani bla bla bla bla. E questa scelta secondo me è imputabile più che altro ha rappresentato perché il mercato Erdogan, non tanto ha una scelta e la vede come una scelta che prevarrà nel tempo oppure è legata per l'ultimo personaggio che è Mercato Erdogan appunto, con la sua. Perché dopo guardo anche c'è? Eh, infatti, eh. era la grande domanda che. Perché... Per il momento c'è Erdogan. E lui, e lui di, di fatto sono 13 anni che anzi più 12, 12 anni che, che comanda e di fatto non c'è stata nessuna scoperta cui... tutto può essere per carità io ve lo auguro per i turchi che ci sia un governo democratico che riconosca i curdi riconosca le, le diversità non ammazzino i preti, eh, però c'è un'altra domanda lei? io no no no lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei o lei lei allora, l'Unione degli Stati è esclusa, l'avventura la, la, del 74 ha, ha praticamente azzerato i sostenitori dell'enos perché giustamente i ciprioti hanno vissuto con tanti trattamenti, quello così è. E, i, giovani, I giovani che... Allora, dico questo, fino al 2003, quando per una trentina d'anni le due comunità non si erano mai incontrate se i sondaggi che sono stati fatti nelle due, tra le due comunità dicevano che eh, la maggioranza della popolazione diceva sì, sì, se si separati, chi se ne frega l'altro, abbiamo eh, una sistemazione un divorzio consensuale poi invece nel 2003 hanno cominciato a conoscersi hanno cominciato ad andare gli uni nel posto degli altri a conoscersi eh, e a vedere che in fondo non c'erano grandi divergenze che non dividessero, per cui adesso, oggi, la stragrande maggioranza dei ciprioti, tutte le comunità, è per una soluzione di confidenza. Troviamo una maniera per convivere. Una maniera per convivere. Ci saranno alle elezioni europee del 25 maggio, per la prima volta il governo di Cipro vedrà lungo qua nelle grandi città la linea verde, metterà dei seggi elettorali in maniera che i turco ciprioti che sono cittadini europei abbiano la possibilità di recarsi senza dover fare grandi percorsi eccetera o andare sulla linea del cessate il fuoco e votare per i loro uh, rappresentanti in Parlamento che eh, saranno dei turco ciprioti candidati con partiti greco-ciprioti. Nel eh, Parlamento europeo Cipro ha sei seggi, eh, più due destinati ai turco-ciprioti che però sono rimasti vuoti finora. Adesso i, i partiti greco-ciprioti hanno detto dei nostri sei seggi destinati ai greco-ciprioti rinunciamo a due e invitiamo i turco ciprioti a partecipare a queste elezioni. Con candidati turco ciprioti che accetteranno di essere candidati nelle nostre liste, in modo che ci sia anche una rappresentanza turco cipriota al Parlamento europeo. È una maniera, diciamo così, coinvolgerli, no? Dal Staccarsi dalla politica separatista, dello Stato separato e farli coinvolgere nella politica europea e della Repubblica di Cipro, vediamo che corrispondenza troverà questo presso la popolazione. Si calcola che siano 90.000 gli di aventi diritto, in base ai passaporti istituiti. No? Ci sono altre domande? Io avevo una sulla valorata ma visto gli orari, che mi come sa? No, la fretta, la non c'è fretta. La non la visto no, che siamo proprio se, se te la senti un flash di 5-10 minuti finali 5 minuti per me. di andare sì di attualità ci interessa Alba Drana a parte della, anche del loro percorso e forse ne approfittiamo allora, allora presenza sono autorità, molto, molto schematicamente schiamati, Alba Drana è un gruppo in tutto e per tutto nazista e quando dico nazista vuol dire che che avere il cordone il... classico pronunciato in maniera diversa, ma comunque. Allora, il gruppo nazista, in tutto e per tutto, questa è la sua particolarità nel panorama del, dell'estrema destra greca, è sempre stata quella di essere un gruppo nazionalsocialista in maniera dogmatica, persino nel nome che come voi sapete, avendo ascoltato tantissimi Led Zeppelin, eh, Black Sabbath, eh, roba di questo genere, si rifà a, a, a Alistair Crowley famoso satanista mago eh, capo di Golden Dawn che voi avete studiato a fondo immagino eh, grazie Mi sono <ride> per esoterico eh, che si è sviluppato tra l'Italia e la Germania tra la fine dell'Ottocento e la fine del Novecento, fondato per questo Alistair che poi, appunto, è un di esatto, poi è diventato esponente eh, di punta dei frighetoni degli anni 70. E Golden Dawn la britannica, era praticamente l'interlocutore della famosa società pure tedesca da cui è nato il Partito nazionalsocialista quindi insomma nazisti in tutto. Questi nazisti sono uh, <tose> riusciti a balzare eh, eh, uh, nelle nel, nel, nel preferenze del, del, del... retorico greco e quindi entrare in Parlamento nel 2012 con 18 deputati perché a causa della crisi, la crisi non solo ha provocato i problemi psicologici di avvilimento uh, nazionale di cui parlavo prima anche a causa di Cipro. <tose> ma eh, anche una forte discredito della democrazia e questo voi lo capite perché un fenomeno simile sta avvenendo anche in Italia no? c'è chi contesta il sistema politico, chi contesta il sistema politico ma c'è anche chi contesta la democrazia stessa nel senso di rappresentanza, di partecipazione al sistema di andare a votare eccetera eccetera e che eh, quindi, quindi insomma premiando oh, le eh, correnti diciamo eh, all'interno della società cioè non come razziste all'interno della società greca. Eh, gli ultimi avvenimenti eh, con grandissima eh, sintesi sono, sono i seguenti voi siete sicuramente formati dell'assassinio di Pablo Spisas il rapper antifascista nel settembre scorso sapete che se ne è eseguito una, una offensiva giuridica eh, da parte del procuratore di Atene contro la leadership di Alba Dorata attenzione, di carattere penale, non politico, nessuna accusa politica contro la leadership di Alba Dorata solo accuse penali, per cui l'omicidio di Fissas, quindi la detenzione di armi quindi associazione a delinquere, che nel codice greco è particolarmente grave, uguale al, al nostro associazione a delinquere tipo mafioso, per esempio, ma anche racket, quindi estorsioni, e traffico di armi e di donne destinate alla prostituzione. Quindi un'immagine di un gruppo eh, politico in Parlamento con intense attività criminali questo oh, si è esteso anche perché il partito al governo, la democrazia il partito di centro-destra eh, ha capito con un po' di ritardo che eh, il, era, una, era un buon sistema per frenare la fuga dei suoi elettori verso destra e quindi ha intensificato eh, l'offensiva giudiziaria contro l'Alba Dorada provocando reazioni a sinistra a Sisa si sinistra radicale e i comunisti uh, agli, a metà marzo non hanno votato in favore di togliere l'immunità a tre deputati di Alba Dorata come chiedeva la professora Petene, perché hanno ritenuto che gli elementi di accusa, penalmente, fossero insufficienti e hanno accusato il governo di approfittare di questa offensiva giudiziaria. Per ragioni elettoralistiche. Interessante, interessante. Ai greci non piace mettere fuori legge i partiti. Non, non fa parte del costume politico nazionale ed è malvista vista come, come prassi. Per cui sì, nazisti-nazisti si combattono politicamente, non, non eh, giudiziariamente. Per cui sì, se hanno ucciso, come è successo nel caso di Fissas, va bene ma non, non per ragioni politiche infatti neanche il terrorismo gli è stato imputato no, non lo so la cosa di terrorismo è un'accusa politica gli ultimi, gli ultimi avvenimenti sono che eh, eh, adesso abbiamo eh, mi sembra un gruppo di detenuti che sono arrivati a, a 12 su 18 mi sembra che eh, siamo in attesa di un'ulteriore un discussione in Parlamento a togliere l'unità ad altri tre deputati, però la cosa interessante è che due dei deputati, dei deputati già imputati, uno in prigione, eh, l'altro a piede libero, si sono, sono usciti dal gruppo parlamentare. Cosa fino a ieri maledita, essendo un gruppo nazista, quindi fortemente gerarchizzato, con, militarizzato, controllato dal principio no, del il, il capo che controlla tutto, eccetera, eccetera. Per cui, in conclusione, è probabile che ci sia alle elezioni europee un'affermazione significativa di Alfa Dorata, infatti i fascisti italiani, i gruppi di estrema destra italiani, vi furono appresso sperando anche loro di brillare un pochettino di questa luce riflessa di Alba Dorada c'è stata qui a Milano ma anche persone di Casa Pound con loro. anche se Casa Pound da una parte e Alba Dorada dall'altra per cui c'è di mezzo il bacino del, del nazionalsocialismo per cui francamente come fanno a parlarsi è un po' difficile e, e quindi insomma, Alba Dorada avrà un, un consistente numero di deputati europei però dal punto di vista organizzativo non naviga in buone acque questa offensiva giudiziaria gli ha creato enormi organizzativi, anche se comunque sia, anche se salva Dorato, diciamo così, eh, finisce di esistere come fenomeno organizzato, come gruppo organizzato, eccetera, fatto la corrente, diciamo così, la tendenza xenofoba, razzista, eh, autoritaria, eccetera, eccetera, eh, neofascista eh, all'interno della società greca continuerà eh, a esistere finché esistono le condizioni create da, dalla teoria della crisi. Vi eh, posso chiedere ancora una cosa sì. su questo punto finale. Eh, abbiamo assistito al trionfo di Marine Le Pen in Francia, è un trionfo che in parte è stato solo in parte corretto dal, dal secondo turno delle elezioni amministrative, più che altro per un dinamismo del di centrodestra. Però comunque un fenomeno che abbiamo già analizzato con i nostri amici nelle precedenti incontri e insomma quello che traspare in generale non solo per quanto riguarda la Francia ma anche penso all'UKIP in Gran Bretagna movimenti molto diversi da quelli più in FI, in, in Germania alcune realtà del nord Europa è la formazione di un nuovo, una nuova concezione di destra diciamo estrema e comunque di destra radicale però in, in senso più moderno del termine eh, e cioè una sorta di trasformazione quasi di, ehm, in parte di mimetismo, e in parte di ehm, abbandono di tutta una serie di ehm, strumenti e di immagini un po' antiche, un po' polverose legate a una destra radicale molto più ideologizzata e nazionalsocialista o neofascista eccetera, Marine Le Pen è un esempio in Grecia abbiamo una situazione che potrebbe evolversi in questo senso, cioè la, questa, questa semicrisi in cui si trova Alba Dorata potrebbe a tuo parere trasformare Alba Dorata in un movimento più presentabile dal punto di vista diciamo, delle elezioni future europee, locali e in generale più più vicino alla, alla nuova destra di Marine Le Pen, oppure rimarrà più un fenomeno di protesta ideologizzato però su schemi abbastanza tradizionali? Allora, è una bella domanda, perché è una, è una, domanda, sì, è una domanda che espongono anche eh, tantissimi greci. E, e, e, la questione strana è che una destra così tipo alla Marine Le Pen c'è stata in Grecia. Ed è sulle, però sulle sue ceneri che è, è per salvadorata. Si chiamava Laos, era un partito, un avvendimento tra le lega e la Lega, non so come dire. Ed era una formazione... Eh, nata nel, nel 2000 che nel 2007 è entrata nel Parlamento, nel Parlamento greco eh, con colomeriani dentro, nostalgici, monarchici insomma era, è un po' questa cosa fa poco ideologica eccetera eccetera, però ha fatto un errore tremendo, quando nel, nel novembre 2011 sono nati in contemporaneo in Italia e Grecia i governi tecnocratici in Italia Mario Monti, in Grecia Lucas Papademos eh, questo Laos ha accettato di sostenere, di far parte del, del governo cioè del tecnocrate de Papademos pensando di eh, stoganarsi agli occhi del mondo politico dell'opinione pubblica il governo Papademos come il governo Mario Monti era un governo di forte austerità esprimeva interessi finanziari e eh, e eh, quindi la partecipazione del Laos al governo si è risolve in un disastro perché elezioni del 2012 non solo ha perso tutti gli elettori che si sono spostati Alba, Dorata eh, e quindi Laos non è, più parlo, non è più presente per il Parlamento greco ma ha perso pure due ministri che, avevano, che avevano, lo avevano rappresentato nel governo di Papademos per cui che sono passati subito con, con, con una nuova democrazia e partito del Premier Samaras, quindi adesso abbiamo un, uh, il ministro del, uh, della sanità greco che è un ex <coughs> di laos, venditore di, di opuscoli antisemiti. Eh, il quale è quello che gestisce le chiusure degli ospedali. Eccetera, eccetera. Adesso, se ci fosse la possibilità di un'evoluzione di questo genere sulle ceneri di Alba Dorata, diciamo che Michel Iacos, il Führer di Alba Dorata venga condannato all'ergastro oppure a una pena di vent'anni che di fatto significherà la fine della sua carriera politica no? e, e quindi il gruppo ritorna a essere un gruppo neonazista marginale rispetto alla vita politica. È probabile che ci sia una destra, ci sia un'alleanza tra l'estrema destra e la destra, cioè esili di Algarbarata, con la destra parlamentare quella di nuova democrazia del partito attualmente al governo eh, dietro eh, aggregare un forno alla persona della quale crede Samaras questo è probabile perché Samaras ha una provenienza di estrema destra Samaras è circondato da personaggi di estrema destra è un ultranazionalista. È uno, che è uno che ha chiuso la televisione pubblica della quale io ero corrispondente l'anno scorso, l'11 giugno con l'improvviso decisione non comprensibile se non, se non conosce l'ambiente del, del premier greco per cui ecco, c'è la destra estrema e un'estrema destra che potrebbero Uh, congiungersi a condizione ovviamente di spaccare di provocare una scissione non improbabile di nuova, di nuova democrazia eh, e quindi una distinzione tra la parte democratica e la parte diciamo, più autoritaria grazie bene una sì, no, vi... no, no. rapidissima no. sì però se avete tempo dovete dire eh, allora no, no ma che... le... ce n'è ce n'è ce n'è ce n'è no, ce n'è alle n'è e n'è Potrebbe essere una lezione intera da fare magari settimana prossima, quindi vedi tu se mi riesci a rispondere in brevissimo. Qual è la percezione di Alba Dorata di Piazza Maidan e dell'estrema destra ucraina? Oh, no. <ride> questo è un altro motivo di... Perché... Il problema dei. Del... storicamente, questo il professor Puzzi l'ha proprio scritto, documentato, direi, è lui lungo grado di rispondere meglio di me. Il problema dei, dei, dei gruppi neofascisti o di estrema destra o ultranazionalisti è esattamente questo, che non riescono a... è difficile che si, di, gruppi di vari paesi si mettano d'accordo perché a un certo punto ci sono dei nazionalisti che pozzano. E quindi, malgrado storicamente eh, Alba Dorata abbia grossi eh, rapporti di collaborazione con hooligans del calcio russi che mi dicono uh, si muovono in quest'area estremista antisemita russa e poi nei fatti si ritrovano a dover difendere i loro uh, uh, come si può dire camerati uh, uh, ucraini che di fatto sono riusciti a vincere, a, insomma a uscire vincitori da questo scontro a Piazza Madana eccetera eccetera e quindi sono in gravissimo imbarazzo. È una cosa che è stata molto notata nella stampa greca, è eh, molto sbeffeggiata ovviamente, sul fatto che dovevano cioè, cercato di tra dalle due situazioni senza, senza riuscire a dare una, eh, una risposta convincente né in un senso né nell'altro. Grazie, eh, ma va detto che questo problema che Dmitri ha, ha sottolineato circa i rapporti tra Alba e le vicende ucraino-russe è un problema che è diffuso non soltanto, eh, non è presente solo in Grecia, ma è presente anche in altre realtà dei movimenti che stiamo analizzando perché tutti si sono trovati in questo gravissimo problema di avere da davvero lasciamo stare ovviamente i movimenti fratelli, chiamiamoli così, i nazionalbolscevichi, eccetera, che si sono sviluppati, i non zaristi, i non nazisti, che sono andati in Russia in questi ultimi vent'anni ovviamente russi veramente russi no ma c'è cioè, lo stesso Putin era diventato ed è diventato per una certa estrema destra un po' un punto di riferimento visto anche come alternativa alla vecchia battaglia che abbiamo affrontato più volte al mondo occidentale alla decadenza borghese e americana a un uomo muscolare un uomo che affronta per esempio le tematiche dei confini meridionali pensate al caucaso quindi lo spante murale contro l'avanzata islamica ci sono diversi motivi legati anche proprio a una vera plasticità del personaggio che ricorda molto un, comunque un Führer in qualche modo, di un'eventuale riscossa. Un non leader, non leader forte. Un leader forte, una riscossa cristiana e se vogliamo, se non occidentale, euro-russa. Euro ma ehm, contemporaneamente dentro il movimento indipendentista o comunque il movimento di ribellione ucraino, come sappiamo, ci sono state anche delle presenze, pur eh, Bernardo Levy puntualmente è intervenuto sul Corriere ricordando che la maggioranza dei, dei, dei, dei movimenti ucraini erano movimenti democratici, poi si è cercato un po' di esagerare, di dare ai movimenti dell'estrema destra un ruolo quasi right. egemone, però non c'è dubbio che poi sono quelli più pratici a livello Perché di Poi hanno una tradizione che tu conosci bene, poi c'è no, una tradizione che i colleghi italiani ovviamente l'hanno dimenticata. La tradizione tra le... dell'UON e dei movimenti indipendentisti degli anni 30 che si sono poi trasformati in onerosi carrellici di Cilindri, la Shoah, ad esempio, però. Eh, quello che è importante notare è che questo problema per la prima volta abbiamo avuto due, due possibili interlocutori che si scontrano fra di loro per motivi chiaramente di interessi territoriali principalmente, con coloro che dovrebbero sopportare che si sono fatti nella stessa situazione di Alba Dorata. E i casi sono anche presenti nelle realtà italiane, dove in effetti andando a vedere anche sui siti e sui blog movimenti diversi della destra radicale italiana i dibattiti tra i militanti sono stati accesi tra chi sosteneva l'iniziativa di Kiev e chi invece diceva che erano maggiori russi, in una situazione anche abbastanza complessa dal punto di vista proprio poi della reciproabilità, quindi dinanzi al caos diciamo, interno, cioè un dibattito senza soluzione, spesso la posizione ufficiale è estremamente, eh, diciamo, sfumata per evitare proprio di dover entrare in un dibattito interno che in alcuni movimenti non grandi ovviamente potrebbe diventare anche eh, devastante la Commissione, nel eh, caso viene la lo sarebbe ancora più visto in quale che sta passando adesso. Io direi di fare un applauso finale ad oggi